Pacco misterioso ritirato e adesso 7 ore di guida per arrivare fino a Norimberga siamo andati a Norimberga! Hey guys! No, non è, non è in inglese! <ride> Ieri chiaramente il microfono ha smesso di funzionare Infatti è già il secondo giorno ragazzi Ma rifaccio la clip di hit Ragazzi dopo 7 ore di auto Siamo finalmente arrivati a Norimberga Per il Red Bull District Ride Una delle competizioni più folli e particolari In assoluto durante l'anno Il percorso è costruito lungo il centro di Norimberga È molto lungo E si mixano strutture da slopestyle A strutture da skate park Ma in versione extra large Altra cosa particolarissima di questo course È che si svolge Ogni 4 anni Gli <ride> allora, ho fatto dire apposta perché sapevo che aveva la r In realtà sono passati 5 anni dall'ultimo di Street Ride Perché doveva esserci l'anno scorso Ma con la pandemia e tutto Poi non l'hanno fatto L'alboreto ragazzi ha paccato Come al solito ha paccato volevo dire scusa Quindi a suo giro è venuta la Bea Che ci aiuterà un po' in tutte le riprese Durante le ove e gare Quindi è colpa sua L'ho visto mamma mia Scherzo Non giudicatela <ride> ragazzi anche se filma male What the fuck bro? Alle mie spalle vedete il salto finale, il Big Mama, dove avvengono tutti i trick più estremi in assoluto. Ma siccome il percorso è lungo, adesso andiamo a fare un course check completo a vedere tutte le strutture di questo Red Bull District Ride 2022. tanto per iniziare ragazzi grazie mille perché siamo appena arrivati a 300.000 iscritti non avrei mai pensato qualche anno fa di arrivare a una cifra del genere su youtube è fighissimo perché adesso la community è forte vi vedo belli attivi gasati soprattutto per questi video agli eventi finalmente sento che c'è qualcuno che segue lo sport comunque non prendiamo tempo perché il corso è lunghissimo ragazzi 15 salti triccabili ed è lunghissimo la partenza è parecchio strana ragazzi perché si va giù e poi c'è subito un quarter cioè vogliono farmi incartare subito cioè parto quarter subito incartato qua io morto non lo dire non lo dire che dà su questa passerella gobba in curva e si arriva al primo vero salto del corso, il drop ragazzi, che da fuori sembra dimensione Crankworx, in realtà no, è molto piccolo. Dopo una delle pannellature più immense della storia ragazzi si raggiunge questo mega warride curva. Tu oggi sei Albi, eh, Albi, ho detto Albi. Questo rende benissimo la dimensione del warride, non ha... Senso, ragazzi, gigantesco ed è veramente verticale. Si arriva poi sulla prima ipa a sinistra. In realtà, vederla così a sembra sbagliata. Rimaniamo positivi. Domani, quando proviamo il corso, daremo i veri pareri. Intanto che ci lasciamo alle spalle il primo distretto e appunto si chiama Red Bull distretto è proprio perché il percorso è diviso a distretti anche perché sarebbe stato impossibile fare da in cima in cima, in fondo, tutto salti arrivavi giù che non avevi più la vita quindi comunque la cosa particolare di questo percorso è che tra un distretto e l'altro riesci un pochino a riprendere fiato ma avendo comunque così tanti salti arriverai giù cotto si arriva a questo salto che è un misto tra un salto ad dirt e uno step down con la rampa abbastanza morbida, è abbastanza lungo perché di gap saremo intorno ai 6 7 metri ragazzi e la cosa che secondo me darà più fastidio è che si arriva in curva sul piano sul pavé e dice già tutto e fino a qui bene o male è molto simile a quello di 5 anni fa invece adesso una faccia beva per la struttura che abbiamo davanti io non so perché facciano queste cose <ride> io finalmente... proprio non lo so ah! Lasciando stare l'imponenza di questa struttura in mezzo alle case Questo si chiama Upbox ragazzi Ma la cosa più figa secondo me che hanno costruito è la struttura sotto Cioè è fighissima questa roba della Bosch Cos'è che una radio dovrebbe rappresentare? Cos'è? Scrivetemi nei commenti ragazzi che cos'è secondo voi sta roba Perché non ci sono arrivato a primo impatto Bel buon erlog alla fine E l'ending molto permissivo perché è bello piatto Adesso ragazzi non ho ancora trovato una struttura che ho guardato e che ho detto Vabbè sono a mio agio Farò qualcosa di, di pesante E Ecco punto Andiamo di male in peggio ragazzi It's huge. It's huge Cioè raga praticamente hanno costruito un half pipe Un pochino più permissivo perché come vedete I landing in cima sono raccordati Quella è una Beatrice Alta più o meno 1,90 1,90 Terrati da questa hip boh, Come si Ma non lo so fate casino, allora. Appena usciti da questo inferno si arriva a quest'altra struttura, ragazzi, che è per fare i nosbong. Prima del salto finale, c'è poi una serie di salti da dirt che però partono con quella spina un step down non so neanche come chiamarla cioè una spina che atterra in un roll in e poi una serie di tre salti da dirt uno diverso dall'altro perché adesso sono coperti e non si vedono bene ma sembra che il primo la rampa bassa è molto lungo il salto secondo rampa alta molto step con l'atterraggio bello ripido e il terzo invece c'ha un pianetto sopra che non so cosa serve e poi in fondo per rompere fino in fondo i coglioni un altro l'ennesimo quarter prima di venire a Norimberga sono andato a allenarmi apposta nell'unico skate park figo in Italia con i porter fatti bene Gli hater non potranno neanche dire oh, tu basta che Questa volta sono andato Vediamo Secondo me farò lo stesso su tour E voi direte Dopo tutti sti salti Sarà anche finito il corso. Cioè vi sarete anche rotti le palle di saltare Volevi non mettere nella piazza principale Il big mama Non vi faccio vedere gli ultimi due salti Proprio perché così almeno Li godete poi nel video quando li provo Ma la cosa particolare di quest'ultimo salto È che Si sale in ascensore ragazzi Hello. Oh no. I'm uh rider. I was just checking the course. Mm -hmm. Ok, thank you. Only here, huh? Ah ok perfetto only okay, here. Okay. niente raga mi spiace, ma non lo vedete come vi ho detto. Dovete guardare il video bastardi. Siamo già protezionati e adesso. Vedete a girare per me? Vai tu. Oh santo cielo. Va bene, adesso vediamo le prove della BA. Mm -hmm. testata proviamo subito le cose più stronze che ci sono sul corso è cioè il mega quarter ah, ok mi ha sbloccato oppo flare mentalmente adesso lo rifaccio bene faccio oppo flare e 540 oh, ma cazzo adesso ho sbagliato in pieno Ma ah figlio, fate per i primi due giusti! Ah se brucia! Meglio non cadere fino a po' allora ragazzi ehm, adesso iniziano le prove al distretto 1 e 2 stamattina ho usato l'integrale però su un corso così la scodella aiuta molto di più perché vedi di più e respiri molto di più vediamo come sono questi altri due distretti cazzo di landing è troppo piatto raga stavo, stavo andando in avanti quando sono oh shit oh shit viva viva ragazzi prove finite sono appena tolto le scarpe dopo tutto il giorno con sulle protezioni Thank <laughs> you. Comunque, ragazzi, vi ricordate il pacco che vi ho fatto vedere a inizio video che ho ritirato? È un pacco molto speciale. Insta360, ragazzi, mi ha inviato la nuova Insta360 X3. Questa è la telecamera che praticamente va a sostituire la vecchia Insta360 One X2. E mi hanno detto, beh, siccome va il District Ride, quale momento migliore per provarla? E fare un full course preview con una camera 360, che così si vede tutto benissimo. Eccola qui, ragazzi, la nuova X3. La cosa più importante per questa camera è tenere benissimo le lenti quindi coprire le lenti per preservarle al meglio è stata pensata per essere una telecamera tascabile e alla grandezza praticamente di un cellulare il concetto del 360 ragazzi è accendo a caso la telecamera come la metto la metto e poi dopo in post decido dove prendere l'inquadratura il sensore della camera è aumentato da mezzo pollice, una pecca della vecchia One X2 era lo schermo molto piccolo, questa volta invece lo schermo è decisamente più grosso e finalmente si può tranquillamente toccare lo schermo ed è chiaramente touchscreen, potete scegliere tutte le modalità da qua, a differenza sostanziale da lei alla One RS che è invece è la telecamera modulare che avete già visto sicuramente nei miei video, che lei è pensata per riprendere solo e praticamente unicamente in 360, la One RS invece ha i moduli quindi è un po più pensata per i creator che vogliono portarsi dietro un po' più di roba per decidere poi che ripresa fare. Potete attaccare la camera a un bastone estensibile ma a sto giro ragazzi di Insta360 ha voluto esagerare e mi hanno inviato il re dei selfie stick ragazzi. Io non so se capite la lunghezza di sta cosa ragazzi. Ragazzi siete dall'altra parte della camera non so se mi vedete non so se mi sentite. Con questo veramente fate le riprese che sono molto simili al drone ma senza avere un drone Chiaramente ragazzi vi lascio il link in descrizione della nuova X3 Per specificare agli hater chiaramente non la utilizzerò poi in contest Perché lei non è stata pensata per essere utilizzata come telecamera da performance sportiva Infatti capite che è decisamente più grossa della piccola e leggerissima Go 2 Ma con lei tirate fuori delle riprese che con lei non potete fare Ok andiamo ragazzi C'è subito un corte Dove il Giacopo mi passa Nope. Oh. Madonna raga, si muore a far stare troppi salti e adesso si a fare i due salti più grossi. Tutti i due salti. Novità che non vi ho detto ragazzi Ci hanno detto che pomeriggio dovremmo fare una run Porca di quella puttana Sono caduto nella cosa che non ero mai caduto Nel 5.40 Dopo quella prima caduta mi sa che ho perso un po' di motivazione e quindi vabbè Ho fatto errori su errori Oh shit Oh shit un culo Merda che rischio Sai il fatto che l'ultimo double flip Ho girato un po' troppo poco e sono tirato un po' di punta to of... Le stelline sta venendo Adesso c'ho il ditino che qua eh, si sta gonfiando un po' perché mi sa che l'ho instaccato un po' e niente vediamo domani di rimediare fare ste cazzo di run su sto cazzo di corsa e portare a casa almeno una run decente vere finali ragazzi il tempo sembra reggere stamattina abbiamo fatto altre prove e ho rifatto la linea che ho sbagliato ieri cioè il 5.40 l'ho rifatto giusto l'ho rifatto giusto più volte ho ripreso confidenza con la bici ho rifatto anche il double flip in fondo il mio dito è gonfio riproviamo la run ti voglio portare a casa vediamo di fare una run giusta se viene una run giusta basta così perché il course è sketch. Go! Yeah. Oh! I think he's good. Looks pretty good. Yeah. District ride is all about, right? He's These gonna... narrow, narrow streets. Exactly. And yeah. He's got a suggestion now. Am I going to go for broke in every other district? There's an opposite flair. Unusual. Then into a regular 540. They complement each other so well. So look, he said, off throwing away. Mi sarebbe piaciuto portare a termine la run e dare una conclusione più epica a questo video, ma la realtà è stata un po' diversa. Sono caduto una seconda volta nella mia run, cosa che mi ha veramente abbattuto. Non importa, torno a sistemarmi, ritrovar la carica per la terza, ultima e decisiva rara. Dai cazzo Toto, non arrenderti, hai ancora una possibilità, sfruttala. Terza e ultima run l'ho fatta con tutto il cuore che avevo, perché volevo arrivare in fondo. Ma purtroppo quel giorno la mia run non avrebbe mai potuto concludersi. Ragazzi non so cosa dirvi, ho sbagliato. Cioè. Per me è stato un district crash questo, non un district ride. Sono martoriato di qua, il dito viola, la schiena grattata completamente. Voi siete stati abituati bene perché quando ho iniziato YouTube... Sono arrivato terzo nel campionato del mondo, ma è anni. Una volta va bene, una volta male. Quest'anno non sono ancora riuscito a arrivare sul podio, ragazzi. Soprattutto a questo livello, quando cerchi di spingerti al tuo limite e non puoi dire, vabbè, faccio qualcosa di meno, perché il livello è estremo, devi fare tutto quello che hai. Gli haters saranno contenti per questa cosa. io te l'avevo detto che ti stai allenando perché fai YouTube, perché fai il park, perché fai questo, perché... Ragazzi, è la mia vita e decido io cosa cazzo fare della mia vita. Se mi fa star bene fare i video, se mi fa star bene il park... Oltre a fare contest, me ne sbatto i coglioni di quello che scrivete nei commenti.